Ciao sono Marco sempre a spasso in questi posti meravigliosi insieme al fedele amico a quattro zampe motrici che corre qui davanti a me e per fortuna le giornate si sono un po' aggiustate perché avevo un impellente bisogno di diciamo di qua che c'è un bel posto avevo un impellente bisogno di dare un po' di mh, uno scossone al mio estro artistico alla mia fantasia perché sto facendo un lavoro abbastanza creativo e ho bisogno di eh, tutta la creatività che posso mettere insieme ma non voglio ammorbarti con questo e voglio parlarti intanto guarda anche in il posto meraviglioso che sto portando voglio parlarti di una cosa che ho capito della vita e cioè che alla testa della coda c'è una persona sola o meglio c'è una sola unità e tutti gli altri sono in coda è un aspetto molto eh, direi aggressivo questo della vita lo capisco è vero lo ammetto però è vero pure che questo dovrebbe essere uno stimolo per metterci alla testa perché tutti quanti abbiamo la possibilità di metterci alla testa e non di fare la coda perché è così o guidi la testa o fai la coda e allora il mio invito è quello di eh, impegnarti un po di più per metterti alla testa della tua vita e non in coda perché poi se sei in coda non so se hai mai visto le gare di MotoGP o automobilistiche insomma quelle magari in, nei momenti in cui c'è pioggia tutti quelli che sono dietro non vedono praticamente niente perché c'è quello davanti che praticamente alza un acquazzone incredibile lo fanno anche gli altri ma più stai dietro e peggio è quindi se sei alla testa hai la sala spianata, ma per stare alla testa ti devi impegnare e il più delle volte devi intraprendere dei percorsi che gli altri non hanno battuto. e lì saresti ovviamente in testa a tutti quanti. Però devi anche assicurarti che quei percorsi poi siano solidi, che portano ad una meta ben specifica, altrimenti ti ritroveresti da solo a fare una bella passeggiata. Io mi godo ancora un po' questo posto, fantastico come puoi vedere, eh, ti ho portato in un posto veramente meraviglioso insieme al fedele amico a quattro zampe che non vedo più ma adesso vedrai che torna e spero che tu abbia ritenuto interessante questa eh, mia riflessione che ho voluto condividere con te ti saluto con un abbraccio ciao